Eh, grazie Presidente. Eh, dunque, io ho ascoltato ovviamente con molta attenzione eh, tutte le analisi che sono state fatte, ho letto anche ovviamente il documento, faccio i complimenti per un documento molto veramente preciso, puntuale su tantissimi eh, aspetti. Eh, devo dire che, mh, permettetemi eh, di dire, proprio a nome della maggioranza, di esprimere un minimo di soddisfazione rispetto a quel risultato per cui dopo eh, ben sei anni, per la prima volta dal 2014, il giudizio medio dei cittadini ritorna a essere la sufficienza. Questo eh, è un dato sicuramente importante, ovviamente che mh, nella co sua complessità, nell'analisi generale ci sono vari aspetti che devono essere eh, valutati nel dettaglio come rifiuti dove c'è ancora un'insufficienza, ma comunque con un trend in risalita rispetto al uh, 2019, eh, così anche come con i trasporti sui quali mi permetto di poter dire che rilevo con soddisfazione che eh, quest'anno ci sono dei milioni di chilometri, 3 milioni di chilometri eh, effettuati in più, eh, è ovvio che eh, sono pochi rispetto a quello che effettivamente eh, avremmo dovuto fare ma c'è un ma, ovviamente è bene ricordarlo ogni volta la situazione che abbiamo trovato con Atac con, eh, che ci ha portato a portare i libri in tribunale eh, con il concordato preventivo in continuità ha fatto sì che, eh, ha fatto sì che poi Oggettivamente ci sia stato un blocco nel corso di questi anni, eh, tanto che fino a gennaio 2019, quando il Tribunale poi ha dato il via libera, ha concordato in continuità con l'approvazione da parte dei creditori del piano di rilancio dell'azienda dell e anche il Tribunale ha dato il via libera questo, a questo piano, solo allora, agli inizi del 2019 è stato possibile acquistare, eh, i nuovi, attivare la procedura di acquisto dei nuovi autobus che sono arrivati a fine eh, 2019 a novembre e poi sappiamo tutti quanti che eh, a marzo 2020 eh, è purtroppo iniziata la pandemia con il blocco per cui ehm, diciamo una eh, diciamo una cosa mi, sentono, mi sentite bene? Sì, mi sentite? Sì, sì. Non si ah, sente okay. sento eh, eh, per cui io mi mh, questo è un anno un po' particolare eh, con eh, per tutto quello che è accaduto però c'è un trend in risalita con tanti aspetti da dover migliorare, dovremmo fare anche delle analisi un po' dettagliate per quanto riguarda eh, i rifiuti, c'è da fare molto poi, eh. non, è, non, so, non sto dicendo che eh, sia tutto bene perché semplicemente abbiamo raggiunto la sufficienza, assolutamente no, rilevo con favore che Roma è risultata la prima per la digitalizzazione eh, non la do per scontata come l'hanno data altri, vuol dire che c'è stato un impegno dell'amministrazione per raggiungere eh, questo risultato come eh, rilevo con soddisfazione che il bilancio arboreo per fortuna è iniziato a ricrescere, vuol dire che si fanno piantumazioni e, e mi auguro che i prossimi anni se ne faranno sempre di più perché è un aspetto importantissimo anche da un punto di vista eh, climatico <coughs> chiudo il mio intervento semplicemente eh, dicendo una cosa perché in un punto non ho capito bene forse potrei anche aver capito male ma eh, faccio questa eh, cita, citazione è stato detto che per quanto riguarda il bioparco sa, è necessario poter dare un contributo straordinario ebbene nella variazione di bilancio che abbiamo approvato il 30 di eh, novembre abbiamo approvato un contributo straordinario al bioparco di 2 milioni e 6 proprio al recupero delle mancate bigliettazioni, è stata una cosa sulla, nella quale abbiamo dibattuto molto anche in aula, eh, c'è stato un grandissimo impegno di questa amministrazione per risolvere questo problema, perché oggettivamente la chiusura del bioparco fa andare avanti comunque i costi, ma non eh, fa eh, arrivare le entrate della bigliettazione, per cui lì, anche lì, siamo intervenuti. Io veramente ringrazio... Eh, l'Agenzia per lo straordinario lavoro che è stato fatto eh, apprezzo anch'io il fatto che sia stata fatta l'analisi la, la, la, in aula perché credo che proprio sia giusto eh, continuare su questa strada e eh, le rilascio la parola grazie, grazie Presidente